Ciao a tutti i Colors, una piccola comunicazione imprevista che vi penso che vi pubblicherò subito. Avevo deciso di fare un'unica lunga pausa a partire dal prossimo video. Ma siccome abbiamo deciso di pubblicare questo video il 20 di agosto con l'altra persona a sorpresa con cui collaborerò, volevo avvisarvi non vi disiscrivete da oggi fino al 20 agosto entriamo ufficialmente in pausa, poi dopo il 20 forse vado in vacanza, non è ancora detto, quindi dita incrociate per me, quindi entreremo nuovamente in un'altra piccola breve pausa fino ai primi di settembre. Non vi disiscrivete, non vi perdete questa collaborazione, anche perché è una delle vostre richieste è davvero, davvero molto figa. A presto.